Ok, nel video precedente avete visto il Dynamo Shuffle, ora vediamo di impararlo. Sto rifacendo il tutorial perché molti non avevano capito nell'altro. Allora, cominciamo imparando il Sweet Cut, che sarebbe questo. Che sarebbe, diciamo, la, la parte principale del, del Dynamo Shuffle. Allora, la posizione delle mani è questa qua, pollice sul lato lungo, indice sul lato corto e le altre tre dita sul lato, sul lato corto del, del mazzo, così, il pollice arriva e alzo un mazzetto che l'indice sostiene. Poi arriva il medio della mano destra e solleva un altro mazzetto. E arriva l'indice e ne solleva un altro. Faccio vedere. Pollice, medio, indice. Così. ho Visto velocemente, poi sarebbe così. Adesso dobbiamo vedere come proseguire. Visto che possiamo ruotare questi mazzetti grazie al pollice della mano destra, ruotiamo questi due mazzetti tenuti da indice e medio, li ruotiamo in basso e li prendiamo tramite medio e pollice. Così. Cioè, prendiamo il mazzetto centrale. Così, e lo portiamo qui. Faccio rivedere. Pollice, medio, indice... Ruotiamo, pinziamo il mazzetto centrale e lo portiamo qui. A questo punto arriva la parte più difficile del civil cut, che sarebbe prendere questo mazzetto con queste tre dita. Quindi il mazzetto dovrebbe arrivare così. Dunque, pollice, medio, indice. Si sfila il mazzetto e si prende tra queste dita, così. Quindi dovremmo stare in questa situazione qua. Faccio rivedere ancora una volta. Pollice, medio, indice. Si sfila il mazzetto centrale e si prende. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè prendere di nuovo il mazzetto che sta qui e portarlo qui. E stavolta chiudere. Chiudere e ci troveremo con il mazzetto in out jog lo sfiliamo e lo mettiamo di sopra vi faccio rivedere ancora una volta pollice, medio, indice si ruotano i mazzetti si prende e si sfila si prende tra medio, anulare e mignolo e si sfila e si prende di nuovo il mazzetto centrale si porta in out jog e si porta qui questo era il Sybil quello semplice a tre mazzetti poi c'è la versione a sei mazzetti e poi c'è la versione a tre mazzetti prolungata diciamo che è quella che fa Dynamo che sarebbe questa si prende il mazzetto centrale si sfila si riprende il mazzetto centrale a questo punto qui Abbiamo ancora il mazzetto in questa posizione prima di chiudere. Allora lo portiamo qui e facciamo uno scambio. Portiamo l'indice a tenere questo mazzetto per avere queste dita libere a prendere questo. Poi sfiliamo di nuovo il cambio. Si prende. Poi Portate questo mazzetto qua, questo qua, al mento e fate così, che non so a cosa serva, però dai non me lo fa, porca miseria. E poi prendete il mazzetto centrale e chiudete. Vi faccio vedere il tutto con la carta girata per farvi vedere meglio cosa succede. Dunque, tre mazzetti, si abbassano i due, si sfila quello centrale. Si prende tra queste tre dita, poi si prende quello centrale, cambio, si riprende, si porta qui, cambio di nuovo, si riprende questo mazzetto, si porta al mento e poi si riprende di nuovo questo mazzetto. Se vi è uscito bene dovrete avere, nel mio caso il 9 di fiori, la prima carta, sempre nella prima posizione. Allora lo faccio al rallentatore. dunque voi per controllare il che la prima carta si trovi sempre in prima posizione non dovete fare altro che guardare bene il mazzetto, cioè guardate sempre questo mentre fate il Sibyl e poi capirete voi che quando arrivo qui per la seconda volta bisogna prenderlo e metterlo qui questo era il Sibyl Cut adesso andremo a imparare come aprire un piccolo mazzetto in questo modo perché poi, lo faccio vedere velocemente quando il mazzetto si troverà in un altro jog bisognerà prenderlo e aprirlo mettiamo da parte il mazzo e facciamo questa cosa con un piccolo mazzetto non so se avete presente il top shot che è questo che consiste nel lanciare una carta la, la posizione delle mani è più o meno quella solo che non abbiamo più tre dita ma quattro dunque medio e anulare sul lato corto e indice e mignolo sull'altro si dovrebbe mantenere così adesso con il pollice proprio come nel top shot spingiamo ma stavolta togliamo l'indice e il mazzetto dovrebbe aprirsi così medio e anulare indice e miglio così si spinge col pollice e si solleva l'indice ok adesso che abbiamo imparato a fare questa cosa proviamo a farla dopo che abbiamo eseguito il siquiera Vediamo velocemente lo prendiamo e lo apriamo quando andiamo, a prendere, faccio vedere velocemente. Quando andiamo a prendere il mazzetto dobbiamo già stare nella posizione per aprirlo. Quindi, medio e indice e medio lo prendono, lo tirano e poi si apre. Adesso dobbiamo imparare a fare il charlier, che è il taglio con una mano la posizione è quella di servizio quindi pollice sul lato lungo medio anulare sul lato lungo minolo sul lato corto e indice sul lato corto nella posizione di servizio si vanno a scorrere le carte su queste due mentre, queste, mentre indice e mignolo tengono fermo il mazzo a noi serve solo che il mazzo rimanga fermo adesso se siamo in questa posizione alziamo con il pollice un mazzetto e con l'indice spingiamo questo mazzetto qua così lo spingiamo e dovremo stare in questa posizione così e chiediamo Ci rivedremo ancora una volta. Si alza, si spinge. Questo mazzetto dovrebbe cadere. E il mazzetto cade. Così. Dunque, posizione di servizio. Il pollice che alza un po' di mazzetto. L'indice che spinge. Questo mazzetto cade sull'indice, porca puttana. Si alza il mazzetto, l'indice spinge. Questo mazzetto cade sull'indice, l'indice si toglie, il mazzetto cade e si chiude. A questo punto facciamo il siobiel. sfigliamo e apriamo e facciamo il charlier arrivati a questo punto non lasciamo cadere il mazzetto e infiliamo così questo, la, il mazzetto aperto tra due mazzetti e dovremmo avere un mazzetto sopra e l'altro libero adesso con l'indice solleviamo e facciamo cadere questo mazzetto qua faccio rivedere velocemente Siamo in questa situazione. Eseguiamo il charlier. Prima di lasciar cadere il mazzetto, mettiamo il, mazzo, il, il mazzetto aperto tra questi due. Dovrebbe apparire così, come in un, un panino. Diciamo. E poi si lascia cadere al di sotto del mazzetto che era rimasto in mano. Poi. E questa era la prima parte. Visto velocemente, sarebbe così. Charlier si prende, si butta sotto. Adesso per chiudere questo con stile, lo chiudiamo sul pollice, lo facciamo strisciare e facciamo questa cosa qua. Lo strisciamo sul pollice. e facciamo così visto velocemente sarebbe così ok a questo punto siamo verso la fine del denaro shuffle adesso arriva la mia parte preferita del denaro shuffle che sarebbe questa qua ok come si fa? la posizione è quella iniziale per il shibyl cut quindi pollice sul lato lungo, indice sul lato corto e queste tre dita sull'altro lato lungo il pollice che solleva due mazzetti stavolta non tre ma due si tengono sul medio e intanto si passa questo mazzetto sopra e si gira si gira e si lascia cadere su queste dita così si alza intanto con l'indice questo mazzetto e si chiude faccio rivedere pollice arriva medio che alza il medio che sostiene questi due mazzetti intanto l'indice e il pollice spingono sopra questo mazzetto si gira si fa cadere su queste dita l'indice che alza questo mazzetto e questo cade e si chiude visto velocemente sarebbe così adesso dobbiamo vedere come far portare questo mazzetto qua sopra facciamo questo procedimento che abbiamo fatto che abbiamo imparato adesso dunque si gira si porta qui e adesso si prende questo e si sposta semplicemente qui poi si fa saltare e si fa ricadere sul mazzetto ripeto pollice che arriva, medio che alza, della mano destra, il medio della mano sinistra sostiene questi due mazzetti, questo passa sopra, si gira, si lascia cadere su queste dita, si porta giù, questo si gira e si fa, lo si fa andare qua sopra, si fa saltare e cade. Ok, ripetiamo tutti i passaggi pollice che alza, medio, indice si fanno ruotare i mazzetti si sfila si, prendono, si prende questo mazzetto tra medio anulare e mignolo e si sfila poi si prende di nuovo quello centrale si fa un cambio si riprende questo si sfila cambio si sfila, si porta questo al mento e si fa questa cazzata, poi si riporta questo, lo si apre Charlie e eh? si mette in mezzo, si lascia cadere. Chiudiamo questo mozzetto: pollice arriva e alza, medio e alza, medio da mano sinistra, sostiene. Questo mazzetto passa sopra, si gira, si lascia cadere, si gira questo e si fa saltare. Questo era il Dynamo Shuffle. Spero di essere stato più chiaro dell'altra volta. E per altri tutorial iscrivetevi al mio canale.